Sì, Presidente, solo per dire che probabilmente il Consigliere Corsetti ha male interpretato il testo che io ho enunciato e vado a leggere nella parte importante. Parliamo di occupazioni temporanee, non di occupazioni permanenti di suolo e sottosuolo. Quindi è solo per la realizzazione, non per le occupazioni permanenti. Dice, le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprensive delle aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi, ovvero strutture e opere di proprietà di Roma Capitale o destinate a diventarlo. Quindi parliamo delle OSP necessarie per la realizzazione, non delle OSP relative ai servizi. Questo è molto importante, se fosse come diceva il consigliere Corsetti saremmo allarmati, ma in questo caso invece trattiamo di tutt'altra cosa. Grazie.